Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti al Licio cctv Dov'è finito? Il mio assistente, scusi Il mio assistente eh, non si vede, ci sono problemi di linea Buongiorno, vabbè, sono ammalato, <ride> mi prendo la giornata <ride> Allora, buonasera mio assistente, mi dica lei come si chiama e perché è qua, scusi e eh, che cazzo però <ride> allora buonasera mio assistente mi dica ma lei perché è qua e come si chiama e eh, cazzo <ride> allora buongiorno assistente mi dica come sta e come si chiama lei Lorenzo <ride> <ride> signori inviati oggi vorrei presentarvi delle nuove notizie che ci sono arrivate direttamente dallo studio ha qualcosa da dire il nostro inviato Lorenzo? <ride> non c'è più proprio <ride> <ride> dove è andato? Beh, giocheremo per eh, anticipare l'uscita di un nuovo minigame che si chiama Garris Mod. Perfetto. Eh, mi ho inviato. Vedo che lei sa veramente tante cose. La ringrazio. Adesso, signori e signori, passiamo al primo gameplay. Prego, entrare nel mio negozio nuovo appena aperto. Volete entrare oppure no? No. <ride> Buongiorno, Buongiorno, mi dica buonasera. tutto. Mi dica tutto. Ma vorrei comprare. Eh. Sì, Quell'erciuschifo. Sono fermo. Ma eh. no, scusi, prima io. eh. Ma le pare il modo? Buongiorno, mi dica lei. Buongiorno, invece, buongiorno. Allora vorrei Sì. Ah, quel melone? No, no, no, ne, non è in vendita, mi dispiace. Ecco, rieccomi Buongiorno, tornato. buonasera. Il melone è lì, Che gusto è? Quel cocomero. Quel cocomero, Sa di spugna. Prego, glielo do subito. Oh, oh, oh, cos'è un attentato? No, rieccomi. Buongiorno, no, sì, mi <ride> dica, <ride> <rispettare>. <ride> no, mi dica tutto. No, no dica, io prego. Dico, questi barbari di Eh, la capisco, la capisco. Guardi, anche io sono un barbaro, no. Ah. Sono morto. <ride> buongiorno, come va? Tutto bene? Va bene, Ossi. Ah, ah eh, buongiorno. Mi vede, buongiorno. Stia attento, stia attento perché la prendono lì. Vi eh. vado a suicidare? No, non vada. È l'ultimo? Attenzione che parla in inglese, attenzione. Lei non mi riconosce più? Ah, ma lei è il pelato. Oh, sì, buonasera. sì, sono il pelato di brazzers Vengo. Ehi! Hey! Ah. No, salga, salga, vada su. Rimanga su. Ehi! Hey! Perfetto, molto bene. Siamo nascosti benossi. Benissi, benissimossi direi. Mi fa piacere. A lei non fa ah? piacere? A me è poco, diciamo, eh. <ride> perché questa posizione non mi garba. Puzza nei piedi. Senti che puzza. Ma dove va? Ma perché? No, perché la vita è bella. Io voglio godermela. Sono qui! Ah. Ammazzami! La prego, mi prenda! No! Ti ha visto? Eh sì, ma visto. È anche tanto. Eccolo lì. No! Grazie, gentilissimo. Aspetti che salgo. Eccolo. So sal eh! Oh, oh! Vada via, stia attento. No, no, no, no, no. no Vada via, dove? vada via. No, io le ho voluto bene, però non mi deve uccidere in questo modo. No, ma non lo faccio. Ma lei mi dica dove è andato. No, no, esco, cazzo, che glielo dico. Scusi, no, nascondiamoci nelle casse. Nelle casse, nelle casse, nelle casse. Palazzo, nel... non si ricorda il palazzo, ah, sì certo, che mi ricordo il palazzo. No, non me lo ricordo. Oh, c'è una persona che mi segue. un mio fan. Vada via, fan. È sicuro che non l'hanno seguito. No, no, l'ho mano per niente seguito. Come non detto? Mi passa le cose, le cose. Prego, casse. prego, sì, sì. Guys, help us to create a tower. Ma tua madre creata a tower. Oh! oh! Vada via! Aiuti! Si tolga! Si tolga! No! No! Vada via! Sta chiamando i rinforzi! Così, così, con lo scudo! Con lo scudo! Scappi! No, no, no, scherzavo! Ma dai, sei finito! No! Vada via! Sti attento! No. Non morirà oggi! No! Un secondo ho vinto! Ho vinto! No, non che culo non ha parole! Mi puzza il pene. C'è proprio un tanfo che si sente. Ma mi vuole dire che Lorenzo è un seeker? Eh sì? Eh, non va bene. <coughs> Scusate, ho ruttato, ho fatto un rutino Stanno avendo tutti qua! No! <ride> Vada via, via, via! Oh cavoli! No! Cosa? Sto salendo! No! Ah. Oh, madonna! No, scappa! Scappi, Terp! Signor Derp sì, l'aiuto! Mi salvi, mi manda degli oggetti contro! Ah Lorenzo è con lei Derp, non si preoccupi. Oh Lorenzo sei un Seeker? No, no, no, no, no. è un bug, è un bug. Sei quello? Sì, sono io, dai, lasciami stare. Okay. Grazie, Mua. bacino. Derp, ausit. Cosa sta facendo, signor Derp? Scusi. Mm. Vuole corrompere le persone? Mm. Oh madonna, guarda che bello che sono. Guarda che bello che sono io. <ride> inviato lorenzo mi dica presenti lei invece il finale del video Mi scusi oh, ho lasciato una cosa vi <ride> <ride> scusate vi ringraziamo per la visione lasciate un mi piace un commento e buonasera ah! lasciate un mi piace un commento in iscrizione noi ci vediamo al prossimo video ah! bella ragazzi Mamma